Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. È venuto il momento di rincalzare le patate. È un lavoro semplice, ma non per questo non privo di fatica. Prima due cenni sul perché si deve fare il rincalzo della patata e poi vediamo come si fa sia qui in piena terra che nel cassone che ho di là. eccoci tornate sul canale perché bisogna fare rincalzo alle patate allora, la patata è un tubero che cresce sottoterra ovviamente lo sappiamo tutti se la patata rimane esposta al sole perché magari cresce fuori terra sviluppa la solanina che è una sostanza dannosa per l'uomo la patata rimane verde e per noi è velenosa quindi dobbiamo evitare che la patata durante il ciclo di crescita sia a contatto con l'aria per fare questo va rincalzata il rincalzo è molto semplice allora qui sono passato l'altro giorno col motocoltivatore. E ho smosso un po il terreno nel frattempo ha piovuto per due giorni si è ricompattato e quindi adesso vediamo cosa riusciamo a fare con la zappa avrei potuto montare l'assolcatore dietro e nel momento in cui passava mi avvicinava la terra sia ai, ai fagioli che alle patate non l'ho fatto e quindi adesso devo farlo a mano è molto semplice semplicemente si avvicina il terreno alle patate da una parte e dall'altra in pratica si accosta un po di terra alla base della piantina ora questa è l'occasione anche se avete del concime granulare a base di potassio perché le patate hanno necessità di potassio per crescere belle e sane di stenderlo qui sul solco e poi nel momento in cui fate l'operazione di avvicinamento della terra il concime va direttamente sulle patate io quest'anno invece per la prima volta proverò la borlanda liquida e quindi la darò direttamente alla base delle piantine dopo che avrò fatto l'operazione di rincalzo lo vediamo dopo in un secondo momento Un altro vantaggio della rincalzatura è quella di rimuovere e coprire con la terra le, le erbe infestanti. Ora il terreno mio in tempera, stamattina ha piovuto, non è né troppo asciutto né troppo bagnato. È il momento ideale per fare questa operazione qua. Le erbacce le possiamo togliere a mano oppure con la zappa e poi passarci sopra la terra nuova così per da coprirle definitivamente. Questa è la parte opposta. Bene, vado avanti da solo. Vediamo un incalzo nelle patate del cassone. Ok, questo è il mio cassone, l'ho seminato un mese e mezzo fa circa, non le ho ancora toccate. Qui al centro come vedete sono cresciute le infestanti, ora mentre farò un'operazione farò anche l'altra, nel senso mentre smuovo la terra tiro via le infestanti. Il bello di lavorare in, con un terreno in tempera come questo è che veramente non ho alcuna difficoltà a rompere lo strato di terra superiore, la crosta. Il terreno è morbido però non è inzuppato d'acqua. Tenete conto anche che questo l'avevo alleggerito se vi ricordate il video, con della cenere di legna, quella più che altro mi serviva per il potassio e con della sabbia di fiume, oltre che con del terriccio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 lateralmente che è un pochino più difficile in questo caso lo farò poi con una paletta piccolina vediamo adesso all'operazione di concimazione con la borlanda per me è il primo anno che la uso quindi non vi posso dire se funziona o meno due parole sulla borlanda questa è una confezione l'ho trovata all'euro spin pochi soldi mi ha incuriosito volevo provarlo è estratto dalla melassa della barbabietola è ricco di azoto ma soprattutto è ricco di potassio lo si può usare su tutte le piante tutte le orticole ma soprattutto su quelle che Necessitano di potassio e la patata è una di quella Ovviamente, io questo poi lo darò in fertilizzazione anche sulle, sui pomodori quando sarà il momento, una volta ogni 10-15 giorni posso dare una, una dose e lo provo. Adesso vediamo come va e poi se mi trovo bene farò la scorta e lo darò in tutto l'orto durante tutto l'anno. Ho miscelato un tappino ogni 3 litri, ho due nasciatori da 6 litri, due tappini. Ecco, adesso semplicemente. e ovviamente qualcosa darò anche qui, qui devo finire di incalzare ripeto il trattamento fra una quindicina di giorni nel frattempo vediamo come si sviluppano qualche patata ha già i primi fiori queste poi quando fioriscono sono bellissime da vedere qua vedete abbiamo tutti i primi boccioli di fiori pronti a fiorire il fiore della patata è molto bello, attira molti animali, molti insetti buoni per l'orto e ne abbiamo bisogno qui perché non ho moltissime api e devo vedere come devo fare nei prossimi anni per aumentarne poi il numero. Bene, il rincalzo della patata è questo qui, molto semplice. Se avete un motocoltivatore, ovviamente non nel cassone ma nel terreno, potete passarci tra le file con l'assolcatore dietro che butta la terra ai lati, altrimenti a la mano, dipende quanto ne avete, L'importante è che il terreno non sia secco perché sennò faticate veramente tanto e alla fine giornata la schiena fa male oggi per fortuna è andata bene stamattina ha piovuto parecchio questo è un terreno che si è asciugato subito è drenante questo nell'orto un po' meno comunque dai, è andata abbastanza bene spero che questo video vi sia stato utile se siete le prime armi con le patate per far sì che vengano fuori delle patate belle gustose e che vi durino anche nei mesi se tenute poi in modo corretto in zona buia in un luogo fresco bene è tutto per questo video vi ringrazio per essere stati con me anche oggi se vi è piaciuto il video volete lasciare un like ve ne sono grato se vi volete iscrivere al canale sto imparando moltissimo da voi e qualcosina magari spero di farla vedere anche a chi ne sa meno di me quindi uno scambio continuo di informazioni non è a senso unico e eh, va bene così rinnovo i ringraziamenti ci vediamo giovedì prossimo buona giornata